Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix. E Marco 007 vi ricordo di iscrivervi e rispondere al sondaggio sì. Così.. siamo tornati su Yoshi's Woolly World io. Si è spento di nuovo Ah, ah lol Sei entrato lo No, stesso. non sono entrato Sss. Ah, guarda, c'è Josh Caffè, me lo prendo io adesso No, no, non prendo il mio Vediamo di controller Sì Vai No, un attimo, taglio Here I, am. I don't care Bene, nella scorsa parte abbiamo fatto la seconda parte del mondo 2 diciamo. E ora faremo la terza parte e. Sì, un... comunque io direi. Uh, alzo un po' il volume perché non sento nulla. È questo? No, sì, questo. è questo quello nuovo. No, intendevo l'audio, ok. Ah ok. Entriamo. No, secondo me così è troppo alto. 2, Aspetta. 7. Facciamo almeno 55. Ma io non sento nulla proprio. Eh, è un problema tu perché, perché io sento benissimo. Oh, non fai casino, non <ride> fa niente se non senti pirimezie delle piramide no questo mi ricordo che è difficile no nulla è difficile è la tua mente che è difficile veramente questo gioco è davvero molto difficile comunque no ok questi qui sono infiniti gomitoli quindi sfruttateli per spawnano. sono praticamente i tartossi e Yoshi però eh, ricordatevi che iscrivetevi non... al canale no ricordatevi che non dovete sfruttarli se sono okay, più Ok, di 18 anni perché lo sfruttamento Perfetto. minorile è illegale. Beh, non si è voluto. Oh, oh oh <ride> scherzo, scherzo, basta. Un giorno vorrei essere sfruttato. Oh, bene. Cercavano allora. proprio persone no, come me. No, no, no, no. Allora, questi li potete mangiare. Questi Perfetto. intendo fuoco. Mmm, yes, questi. Vai, fuoco. usa... Bonk. E lì è infinito. Sono io quello delle vite. Io la musica la sento decentemente, i suoni degli Yoshi non sento proprio nulla. Sì, è, è, succede alle volte, le, le hai messo male il coso. Il coso? Hai messo male il, il jack delle cuffie? Ora. No, non sento nulla lo stesso. Vabbè, usciamo qui, Prendiamo il gomitolo e ora funziona quello. Aspetta, si sta accendendo. Grazie, okay. io gradirei il mio fuoco. Volevo dire i miei gomiti. Voglio il mio fuoco. Sì. Ok, io a sinistra e tu a destra. Uh, yes. Wow, io sono già full vita. E infatti me le so sono presi le vita. Ah, allora, cerchiamo qui le robe. Uff. Ok, non me ne ero accorto. Mi ero dimenticato che colore spawnava. Oh no. Sì, le spam. Sono i tartossi tipi di vini. Lo so, mi ero dimenticato però. Andiamo prima a destra. Perché io vuole. Veramente portano entrambi da soli Ho detto parte. andiamo prima a destra, ah, okay, io destra. Vuole. ok qui ci sono Quattro percorsi Andiamo quattro, prima qua Quattro percorsi Giù a destra Su a sinistra eccetera eccetera eccetera Ah questa è una shortcut per andare dall'altro lato Quindi ci andiamo dopo No aspetta aspetta Forse qui c'è qualcosa non nulla. Vai Ok questo porta da... Veramente, da cioè tecnicamente quello, Bene, quello che dovevamo fare prima era quella sinistra, no, Vabbè, uh, andiamo a sinistra. Ci conteranno tutti come, come cose che abbiamo perso, i collezionabili. Ok, andiamo a sinistra. Attenzione qui che spawnano infinitissimo così. è come se non bastasse, oltre a spawnare infinitamente, sono pure loro... <ride> non in possono morta. morire. Eh mi sa che abbiamo mancato una nuvola, tipo. Nascosta, vediamo. No, ok, perfetto. Forse è qui. Non penso proprio. Speriamo. Proviamo. Ehm, um, si, sì, prendo. Ah, uh, sì. nulla, prendi acqua. Io invece prendo i soldi Come farebbero i veri uomini, cioè senza pipistrelli Sorry, non avevo intenzione di sorry Eh uh, lo uh. sai che... mi. Aspetta, sa che, non entra uh, Le.. I, go, i cosi con... Uh, dai, prendi pure tu Beh, si sì, non mi serve um, i cosi con, con i timbri Le gemme con i timbri ruotano nel <ride> in un senso diverso Oddio, ok, attenzione a questi che sono stupidi No, ho sbagliato Vabbè, non fa niente, c'è il mio fuoco tanto E questi respawnano, quindi potete farlo semplicemente anche così Questi puzzle sono, sono facilissimi E anche se non, si, non riuscite a capire la soluzione Li potete risolvere con uh, il tempo Ah, li riaccendo eh Sì, li puoi riaccendere Volevo tipo ucciderli con la loro stessa arma, però apparentemente non si può. Uh, la porta ha bisogno di quattro chiavi e, e in, tut una. in tutti e quattro i percorsi uh, c'è una chiave diversa. Uh, what are, what are, yeah. Perfetto, Let's go! No, il secondo. Okay. Ah, mi sa quello che quello di sopra. su conta come sopra. Cioè, quello di su conta come quello, primo. quello di su conta come quello di sopra. Ok, uh, qua è meglio se uno di noi si imbolla e l'altro fa il lavoro. Quindi tu Lavoro imbollati. Scorre. Imbollati. Dovrei essere io perché sono quello con la vita. Vai, perché io ci salti quello. più. Cioè intendo quello senza vita. Non hai una vita. Assetta. Eh, dovremmo usare i Ops. pipistrelli sei morto. Sì, lo so <ride> che dovremmo usare i pipistrelli. Erai okay. com. Oddio, sono tutti in disordine. Ehm. Um, Era i com? no no no no. Perché? Mi stavo per imbollare però tu sei già imbollato Vabbè uh, saliamo Oddio aspetta uccido quella ma è anche sniper C'è pure una nuvola Bolla Dai mi sa che l'abbiamo saltata quella Del tutto Aspetta Qui forse c'è roba Aspetta Prendi tu prendi tu Prendi tu Vieni Sto venendo Aspetta lì c'è roba E noi vogliamo la roba Mmm, roba. Mmm. Roba. roba indefinita che non possiamo dire. Perfetto, ora dobbiamo tornare indietro e ricominciare questa zona. Quindi taglio? No, oh. si fa così. Uh, volevo dire. Si fa.. Vai, vai là. <ride> hai capito. Ok, ora Io hai Io non ho capito dove No, no, non lì. Dobbiamo andare su. E intanto apri la porta con quella chiave. no nah, lo facciamo dopo con tutti e Allora vado lì di nuovo. Vado lì. Ok, Non fate come abbiamo fatto noi Fate come le persone normali uh, Usate con... le scale bambini Sì le scale che scompaiono Bene questo è un puzzle Perché c'è solo un fuoco e ne dovete accendere quattro, Ma è facilissimo Faccio io <ride> Faccio io Le ultime parole famose Beh, Intanto l'ho fatto Per Prende l'ultima parte Mia chiave No mie chiavi Oh ho detto Ce le possiamo dividere Mie chiavi Bene Ah, non ne avrei mai Non ne avrai mai, vivo Ok Bene, adesso cerchiamo qui intorno uh, Cos'è che abbiamo mancato? Sì <ride> Un casino di cose l Bene, I nostri collezionabili sono delle groviere Perfetto, abbiamo perso le chiavi Vai, vai, ce ho io. No, le abbiamo perse Ora andiamo sopra a sinistra giù a sinistra tanto non cambia niente <ride> e poi qui non abbiamo ancora fatto nulla il che gumitolo? questo aspetta che brucio quella pianta di bagno e eh. mi prendo anche un po, po' di quello il foto. primo sì è il primo ma ah, potevi distruggere nulla. definitivamente i cupietini di bruciare <ride> tu stai facendo sopra ma io, io sto sotto e eh, vabbè capito io sono quasi alla fine vabbè. troppo tardi bene distruggo quello ora allora, andiamo giù Bravo, lo scemo. Vieni giù. No, vieni tu su. E, e si, sì, mio gomitolo. No, tu. Ma. So, vabbè, era, era se... Avevo più vita io. Era logico che l'avrei preso. Veramente, io ne ho 15. E ne avevo più di 15. Infatti, vabbè. Easy, questo. Guarda, si fa così. Poi aspettiamo che si riaccende e lo, lo facciamo di nuovo. Mi sposto se non muoio di nuovo. <ride> Ah, si spegne, ok. Devi accenderlo e, sp e spostarlo lì. Guarda, guarda. Accendi, no, io me lo questo. Tengo in bocca. accendi questo. Io me lo tengo. In... Niente, è morto. Fa niente, respawn. Vabbè, lo prendo io dopo. Respawn. Vai, prendilo. E ora accendi. Tecnicamente dovreste accendere questa, aspettare che lui si butti dentro il fuoco, così si riaccende e potete prendere il fuoco. Sicuro che non ci sia nulla qua dentro di collezionabili che senso stanno solo le chiavi lì aspetta vediamo ok non c'è nulla adesso facciamo un backtracking qua sopra veramente questo non è backtracking non ci siamo mai stati lascia ok E yeah. aspetta no che faccio non puoi arrivarci così devi usare il tipo tv oppure me cosa più logico? così guarda ecco yeet Perfetto. Wow, ci sono, ci sono. Ci sono tanti eh, checkpoint, non, non c'è proprio non Ce n'è solo uno. Vai Marco, muoviti asci. Perché uno l'abbiamo già usato. Quella l'abbiamo già fatta. Andiamo giù. Ok, ma no. Ma sei crudella. Crudelia, demon. Ah ah, c'ho il gomito. Mamma mia che sniper. A perfezione. Tutti no. i collezionabili principali sono qui. N No! Vabbè ci cioè, arriveremo. Wow! Ci sono i checkpoint! Siamo entrambi quelli delle... Ci sono i checkpoint di cui uno aveva già preso quando non ci serviva. Questo è facilissimo. Fallo fare a me per piacere. Per piacere. Perché dobbiamo... Non ci vuole niente, tanto. Niente. Ok, ora ci manca un gomitolo vero? No, ci manca tanta roba. Non credo. Uh -huh. Uh -huh. Sì, appunto ci manca un gomitolo, forse. E un fiore, e forse un fiore. Ora facciamo anzi. un backtrack Sì, come forse? Magari, no, no, nel senso, magari sta più avanti, sta dopo magari la porta. Sta qui. quello l'ho già preso io. Giù eh, esploriamo, non giù. No, lì ci siamo già stati. Giù, mm. lì ci siamo già stati. The devilish symbol ecco secondo me qui c'è il gomito vedi perché sono venuto? Vai spara Don't be unfraid Ok abbiamo finito i gomiti Che tubo Che tubo Quello verde Quale Bene, Bene ora saliamo Ora cerchiamo il sole il Ok, apriamo la porta Va ah, bene, si poteva spammare Ti prego, fai che... Non è creato questa stanza Non credo proprio Andiamo avanti o indietro, non lo so, decidiamo Ok, è qua, sì, è qua Meno male Are you sure about that? Tanto sono sicuro che c'è ci, ci vita C'è dolore Qua dentro eh. Aspetta, non entrare magic flower niente E qua questo è il checkpoint lì c'è cioè un niente Wow Però la freccia indicava lì sopra Che freccia Una freccia che era formata dalle cose Stiamo andando in cerchio Senti niente Non possiamo andarci non era una freccia Era solo la disposizione dei cusi Vabbè andiamo in questo Speriamo di trovarlo adesso, da qualche parte. Ah sì, mi... Okay, ricordo Ok, sì, è qua, meno male. Dei, de, stiamo attenti a circonnavigare tutto. E a prendere ogni nuvola che troviamo. Ok. Oh, allora, Dio, perché è vero che perché, qui ehm. abbiamo perso un casino di timbri. Eh, qua ci mancano i timbri, quindi. Quanti timbri ci mancano? Dove. È appena apparso il counter. Lo prendo io quello. Ok. Oh no, altri blocchi sono aggiunti Sì che il coso raccoglie pure le... Vai, vai, prendi quello veloce sì. prendi Non è che quello. ci possiamo arrivare effettivamente Prendi quella gemma Prendiamo i pipistrelli. Oh uh, mio Dio, corri, prendi tutto, prendi tutto Pipistrello, pistrello, il Tu st stai attento, non, non rischiai nulla Ah, uh, un nuvole? Eh? Nuvola, nuvola, non vuole nulla Non rischiare nulla ti ho detto non sto Tu sei nulla. quello delle vite Non sto rischiando nulla Ingoia quella, quel gomitro che hai ah. Ah, io Vai spara Ok io prendo questo Presto Ok corri Vai io sniper quello Corri Corrin. <ride> che casino Oh mio dio Lì c'è il fiore vabbè sti cavoli eh, ok, okay. Eh. Possiamo, abbiamo fatto tutto forse si sì. no ci mancano due, due cose non ti preoccupare oddio non è che mi schiaccia okay, che no ok sì sono qua sono sal qua tutto a posto vai Marco scelgo te ok apparentemente no vale. però qui c'è una scala uh, no. no ci sono i gomiti di... i mm, yes i timbri Ok aspetta, qua sopra, qua sopra per forza dobbiamo andare Ma che ne sai? Primo Guarda si vede roba Ma in un solo giocatore non ci, non ci si può neanche arrivare qui Andiamo Abbiamo perso un uh, timbro Un solo misero timbro per cui dobbiamo rifare il livello Aspetta, andiamo Non c'è niente Dai non possiamo averlo perso così, che, che roba è? è impossibile almeno abbiamo trovato il fiore e non, la, non dobbiamo questo è il primo livello che non dobbiamo rifare per i cuori ma chi te l'ha detto <ride> non me lo ricordo <ride> il primo livello l'abbiamo fatto senza perdere danni wow nel, intendo per i cuori eh, vabbè. vabbè ci rivediamo al timbro so questo l'abbiamo preso che ne so probabilmente. Esatto Ehi, abbiamo preso tutto Guarda, vedi altro che speedrun. Okay, okay. Speed Ora speedrun ah, eh. Perfetto, abbiamo fatto tutto Yay. Ora possiamo fare con 28 minuti e 50 secondi il secondo livello Psych Che schifo Fai schifo Tu fai schifo No tu Bene, il boss Che hot dog, che hot dog Anche in italiano Hot boss Come lo vuoi chiamare, cane caldo mm. Castello di hot dog fuoco facile Cane caldo fuoco facile Un attimo, Si chiama davvero hot dog, sì, fuoco, hot dog fuoco facile <ride> Che schifo di nome oh, Me lo ricordo questo Possiamo mangiare il fuoco dal cerniere? No, però possiamo inceppare cerniere. Sì, il che inceppare. non ci serve a nulla. Sì, io io pensavo che portasse tipo a.. a un puzzle, non lo so. Perché sei nato lì? lì già, cosa c'è questa cosa Sì, l'ho già fatto io qualcosa. Uh, no. uh, segreti. Ah wow, potevo non lanciare il gomitolo. Ah, segreti. La Segreto musica mm, Mio Chi è ah, quello della vita? Troppo tardi Eh? Chi è quello della vita? Tu Tutti <ride> quello della vita Oh Muore. Anche questi non si possono uccidere semplicemente quando il oh, li lanciati i gomitoli Sì che eh, si possono uccidere Non si possono mangiare però Sono le piante piranga praticamente Sì, solo che vi spuntano le oh, cose in faccia Perfetto Ora che sono bello pieno Possiamo andare qua era una cosa extra. Adesso <susurra> adesso Faccio io. Tu prendi i gomitoli che lascio. Ah, I gomitoli che lasci? Non ho capito. Di che stai parlando? Perfetto. Ora possiamo entrare. No è No Sì <susurra> comunque se inceppate la cerniera fa nulla a proposito nel, il sondaggio è, sta ah, ok ah, ok mi hai è, è una pianta pianta che ti aspetti il sondaggio sta essendo vinto da Undertale quindi se volete Undertale oh, potete Christ anche fare less. i pigri e non votare mm, invece votate a uh, Undertale Marco. se vi piace proprio tanto dovevi Marco dovevi andarci perché non, non sei andato no Yes! E scusa, nient'altro! Um, no, adesso non possiamo nemmeno tornare quindi. Vedi, ti ho lasciato avere gli effetti! Sì, mi stavi anche lasciando morire. Ah hai preso danno! Ok. Che comunque. Li vedi? le cinture non serve a nulla. Però potete tipo. Cerniere. Le lampo, intendo. Potete spegnerle, quindi non vi faranno danni. Però dura solo per quella cintura Perché non mi ha preso quella cerniera? Yes, actually. Comunque neanche dura tanto Va bene Da quel che basta per uh, arrivare sopra Aia ah, yeah. Vai lancia un gomito Sì, bravo No, ho preso la cerniera lola, lola, Oddio no. Uh, no. Uno manca, ecco Ora dobbiamo saltare Bonk. senza Oddio sono già arrivato dopo io um, Ok Sei pronto? Perfetto. Wow Nobile saprice. Chissà chi sarà quello delle vite in Nobile questo sap... livello Lo ero già dall'inizio Nessuno lo Cosa... sapeva finora Bastava fare così bring ha. Si dice bring heels Ma non dice eh, bring heels Dice bring Bring ha Grazie Marco Sempre con i tuoi soliti Intanto sei quello delle vite E hai pure più vite di prima Ma se ho la stessa vita di prima Ero già full Ah è vero poi tu mi, mi hai fatto colpire poi c'era guarda caso un altro checkpoint ho cuori no era un cuore e poi i cioè, checkpoint sono due l'ho presa in qualche poi modo voglio sta andando più lento tu sei lento però ti comprendoni si sì, a me a me sta andando un po' più lento marco è lento <ride> levati tu levati <ride> Sì, quello dei censurare adesso Tanto neanche si sente. Quick you i dot che là sopra c'è ruba forza. No, non c'è niente. Oh my goodness. Yeah. E poi perché ci dovrebbe essere qualcosa se c'è. Se c'è appena stato il His, gomitolo? His. Ok, non ho gomitoli, quindi rubo i tuoi, da quando sei morto. Uh, non Basta mangiarmi Marco! Basta mangiarmi Francesco! Non si può sì, ba... così! Vabbè, ma dei nemici, il nome è troppo lungo. Non mi interessa. Quindi ti Devo chiamare Dina. Mi chiami Giovanni. Mr. D. Ecco, ti chiamerò Mr. D. Io ti chiamo Mr. L. Ma L sta per l'uso. Ah ah ah. ah ah ah. Non andare lì. Ah ah, ah. c'è roba però. Ci potrei... Io sopra ci sono appena stato, vieni. Ci potrei giurare. Aia. Allora. Lì. Ah, io andare. ti consiglio di fare una bella cosa. Muori. Okay. No, veramente muori. Hai mezzo, hai mezzo cuore. Che cosa vi a fare? Non è mezzo cuore, è uno di vita. Ma perché allora è spezzato? Perché mm, non... Ti no, come funziona la fisica in Minecraft? No, non, siamo, non siamo in Minecraft. Ok. Ti mi ho, ho salvato. Lo so, non ho <ride> E poi perché siamo tornati indietro? Perché dobbiamo prendere questa strada. Ora aspettiamo. Eccoci. Ah, lol, sono io... Ci, ecco. Io ecco io Allora eh, dammi un gomitolo No eh ok capito. Capito come funziona qui Sono i prepotenti Dinkono Sarò i prepotente adesso yeah! Cerca di non morire almeno okay. Non dobbiamo uccidere i cani Andiamocene I cani? Sono pure in sono delle dog. gabbie quindi Sono dog non cani Comunque se li puoi colpire lo stesso Andiamo Sì nel senso sono in delle gabbie quindi non, non, non serve colpirli vai boost bounce bros bounce bros bounce bros è la mossa ma quella è ciampo intendevo come come che faceva vedi che lancio il lancio perfetto no quella è quella delle battaglie normale appunto no io intendevo i boss oh Jingus Chrysler Uh, aspetta, che <ride> mi sono suicidato senza motivo. Esatto, uh, uh, gli uh, ho uh, spento aspetta, la palla di fuoco. Uh, uh, uh, aspetta, vai di là e uccidimi il cane. Bravo. <ride> no, non ti uccido il cane. Che razza di. Marco, devi trovare una scelta di parole migliori per le tue frasi. Uccidimi il cane. <ride> ecco ci voleva tanto. <ride> no, ecco, ci vorrà tanto. Mi sa che le, i personaggi one shottano. Comunque eh, controlliamo qua su. Non mi mangiare per nessuna le ragione. Le piante piragna no. Non mi mangiare ho detto per nessuna ragione. Stavo scherzando. Ti scherzo io in faccia. Ok no, non c'è niente lì sopra. Oh no. Bravo. C'è eh. un altro checkpoint. Eh, sì, però eh, no, non c'è nessun altro checkpoint. C'è solo un altro coso delle vite, ma è prima del boss. Quindi il boss lo devo fare io da solo. Sì, allora fa non ci vedo nulla di male anzi eh, meglio vedi Ora un vai. attimo abbiamo saltato qualcosa si sì. ok no niente un gomonzo si sì, ma il gomitolo io mi teleporto, voglio, mi, teleporto mi teleporto arrivo teleporto uh, poi tipo ok uh, no con la devo ucciderti pericoloso. è troppo pericoloso vai a, a trovare dei vieni gomito. non trovi i gomiti dove li trovo uh, Lanciami. tu lancia me lo so è quello che sto cercando di fare Vai Ok adesso è nascondiglio Perfetto Non mi lanciare Dove sei finito? Come Sono hai fatto caduto. a rimbalzare? Vieni ti lancio da sotto Marco perché non vuoi far morire? Ti lancio io Togliti Va bene E poi magari uccidimi con okay, il Ok abbiamo finito praticamente tutti i no. collezionabili Solo uno manca comitolo. Il comitolo Ci manca Vieni Il oh. oh! Non abbiamo un comignolo nel, nel nostro Muori cammino. Perfetto ora muoviti lì sopra non so l'ho visto ah Me ma posso venire avevo... schiacciato? no ehm um, sì. Sì. se non ah, sta no. niente allora ora imbollati vai prendi quell'ultima re... gemma quell gemma. ora imbollati che il resto lo devo fare tutto io l'avevo notato tutto io lì c'è un'altra un altro sì, soldo eh, si saldo. saldo un attimo ok, Abbiamo tutto adesso. Sì, tutto. lo so, volevo, vedere, volevo controllare se tu avessi davvero 20 di vita così non facciamo lo stesso errore di prima. No, non serve mirare <ride> così tanto! Lo so, madonna. Ciao. Vabbè imbollati dopo, io non salto. How about? Now? Bravo, togli quella manaccia dal controller. Quelle manacce wow, no, l'ha ucciso il controller. <ride> Cazzin. Meno. <ride> Voi Yoshi avete della stoffa, ma forse è ora che vi arrendate Vi, vi arrendiate, arrendate. no? Yep. Preparatevi a subire una sconfitta Bruciante <ride> <ride> Nio, Mio Kame che hai lasciato il tuo cane, oddio uh, no Imbollati <ride> Ah, me lo ricordo sto boss, l'ho sconfitto sì. tutto da solo l'altra volta Sì, perché io sono sempre quello delle vite Allora, quando diventa grigio bisogna colpirlo Vomitarli in faccia un gomitolo Ora de de de de de de Ora Ho un bel tema questo Ah già, dove ho, bisogna colpirgli la Von... lingua Dea. Easy peasy Non venire, non venire, che fai? Yes Perché sei venuto? Uh, boh Comunque qui adesso vomita tanto <ride> Quindi attenzione al vomito Nessuno vuole del vomito Sono indietro Oh grazie Capitan Capitano, capitano bonkers, sì, Signor capitano Poggers okay. Attento oh, Senti, invollati, Ciao Marco Colpito e affondato Sta arrivando, non si preoccupare Dai, vomita, perfetto Ok ho detto Basta Stavo provando Non, non lo prendo. Sì ma basta venire a caso Che potresti pure morire Ma quale caso? Nulla è per caso eh. Salta Salta Salta Salta Basta venire Che ora fa gli attacchi difficili Quali attacchi difficili insomma Sei morto tre volte per questo boss basta! oh non è colpa mia tu premi il pulsante ti vedo non sto premendo nulla io sto, sto tenendo il tasto sul meno Ma Me ora lui. vieni che l'ho sconfitto che l'ho sconfitto ahah oddio mi sono appena ricordato che ora dobbiamo fare un altro livello ed è molto difficile Grazie capitan Capitan capitano Capitan Findus Capitan Findus Grazie Capitan Findus per i tuoi ottimi consigli su come cucinare i Findus Bastoncini E schiavizzare i bambini E schiavizzare i bambini Tutti in cantina. Non è quello il senso del meme Bene saltiamo saltiamo Saltiamo no, non saltare quella è una cazzin del mondo Oh no è ora e ora chi se ne frega perché non sono per la Oh well, adesso, vai, è. 2S è il livello più difficile di questo mondo. Se pensavate che il 2-7 era difficile, questo è allora. Fosse stato difficile. No, se pensate che. Uh, che il 2... 7 sia difficile. Ah questo è impossibile allora. Cioè, mi... Una cioè, piramide piena di pericoli! Eh, una piramide piena di. di. di bestemmioni. Edissimo. questa è sapere la musica nei livelli Sì, questo. questi i livelli S yes. perfetto puzzle puzzle yay sì, e i è nostri questo. preferiti i puzzle! veramente a me piacciono e comunque ci, non ci vuole niente basta stare attenti e comunque ti prego ti prego puoi essere imbollato qui no Boing. perfetto qua basta fare così oddio non devi levati Ah, c'hai un guscio di cupa? Sì <ride> Non l'ho notato Che succede se ti mangio? Cos Aum. Ero troppo vicino Ma dai Dove stai così? Ora Ok Ora il guscio di cupa attiverà un pulsante per... E noi dovete correre Voi dovete correre E noi dovete correre Prendi Aia. tutti quelli che lascio indietro Apparentemente no Perfetto Ora prendilo Niente Dobbiamo, oh, well. Dobbiamo riprendere il pulsante Nota Ed... my fault faccio io Volevo dire, faccio io Vai Non ora io, io sono pronto Vedi che precisione mio dio Non, non, non c'era bisogno Va Bene mangiami quanto vuoi Corri Marco Non serviva eh, però Però non abbiamo avuto tantissimo tempo Vai sì. entra e questo era il primo puzzle Se pensate che questo era difficile Allora siete dei nabbi assurdi Perché quello che viene ora è la cosa più difficile non del non mondo Non è vero Quella Questa, era, questa talpa, è una dei, di quelle più facili Quello dopo è, è quello più okay. di difficile di Uno per tre mi sta bene E mi sa che pure l'ultimo Quello della talpa è il più difficile appunto. Non spoilerare Spoiler che lo incontrano tra due secondi Non ora Questo è quello Wait di formi invincibili sì, vabbè, questo è facile. È anche divertente, secondo me. no. Basta fare no, così. Guarda, so. aspetta, non attivare nulla. Beh, quello era facile. Appunto, basta fare così. Non serve neanche niente. Ovviamente, questo è lo Yoshi Lì Dice una cosa: un fiore. Mio! Oddio! Perfetto. Ah, già che dobbiamo pure raccogliere le, <ride> yes. le vite. Sei pronto? 3, 2, 1. Vai spamateli di gomitoli. Tu vai avanti sì, io. Sì. No, no, no, il fiore. prendo io. Vabbè. Okay. Sta per sparire pure il fiore, perché mi ha lanciato i gomitoli addosso? Cosa? Vabbè, intanto sta là il tizio, non despawn. giusto? Ah, dobbiamo farlo despawnare Dobbiamo ucciderlo. Vabbè, completiamo il puzzle. Vai, prendilo, prendilo, vado a prendere. Tanto quello è morto intanto, quindi dobbiamo tornare lì Sì, non dobbiamo ucciderlo tecnicamente. Io non ho ucciso nessuno bro. <ride> Perfetto. è tutta colpa tua, io non ho visto niente e eh dai ma sei Uccidilo. scemo uccidio quel traditore non che non ha sto qua io tanto, prendo anche un po' di gomitole così quando arrivi ne trovi tanti e poi li prendi tu ma li prendi tu, scusa oh oh oh Perfetto. bene ora aiuto Ok. Corpo. vai vai corpezzoli No, dovevo lanciargli il gomito, è vero Aspetta uh, Taglio, ritorniamo al punto di prima. Corrotola. Ok, e ora di nuovo. Vai! Non devi. Oh mio dio Marco! Vai, salta, idiota! Ok, eccoci. <ride> Perché l'hai fatto? <ride> Tanto devi morire lo stesso vita. <ride> <in casa> <ride> ok, ehm. Uh, Vai Per lui si sei bloccato Ok Vai che io ho i gomitoli Vabbè okay. Abbiamo finito il puzzle finalmente Il puzzle E intanto non abbiamo fatto nessun progresso in, in uh, campo di vita Bene no va Sì mica un... mica è qui il, il, uh, il checkpoint Ah no, ok la posso mangiare dietro yeah. Aspetta che ti prendo un po' di gomitoli Mm. Mm. ora dobbiamo decidere uno che si imbola e l'altro che fa la tappa fallo tu faccio sì, io lei, la sempre fatto tu io non la so fare qua su dove si va? uh qua su ops uh, ok you moron tanto ci sono i checkpoint ma là sopra ah già non, è non ci sono i checkpoint in questo livello ah. me ne avevo dimenticato uh -huh. e allora siamo abbiamo già perso le vite Morto. <ride> Ma là sopra cosa sta? Sta alla fine del livello. <ride> Perché segue te? Imbollati. <ride> non me ne so accorto. Oh, vai, imbollati. Dai, vado. Nah, vado qui. Imbollati. Dai, nah, vado qui. Non so, c'è niente di male. Tu sei, <ride> stai perdendo tutto il tempo. Vieni. Ma se sono qui, devi farlo arrivare qua sopra. E eh, allora, fallo venire, cioè. Prima mi devi imbollare. Levati Ora qui dobbiamo stare attenti A un sacco di cose Questa è la parte più difficile Bravo Non è colpa mia Non me lo Vabbè, sono aspe a punto... aspettato Prendi il gem. Sono Next. tutte timbri Guarda a caso Imbollati Imbollati sì, lo so! Imbollati. Oddio. Oddio. Vabbè, prendiamo questo. Così non mi devo preoccupare. Taglio. Anzi, no, non taglio. Prima prendo queste cose e poi tagliamo fino alla fine. Io direi di fare così perché mi sono scocciato Ok, eccoci Abbiamo completato il puzzle Solo che devo aspettare che la, la talpa faccia nel modo più sicuro possibile questa parte Ok E ora preme il pulsante che prima non potevamo raggiungere Yeah, chiave mia Quella <ride> la vola così Se ne va Perfetto Prendo questo Brucio, volevo dire Brucio quello eh, l'hai mangiato, lo volevo bruciare. Ok. Ye. Ok, spostati. Aia. Cioè tu spostati. No! <ride> Perché hai sparato tutto? Vabbè tanto lo dobbiamo riparare. Tanto lo dobbiamo stesso. per forza rifare, comunque andiamo indietro, andiamo indietro. Ultimo coso E ora Che hai? Cosa? Che hai fatto prima? Ok, dovrebbe stare qui il timbro, quindi non abbiamo perso il timbro. In sì Ok, dobbiamo solo rifarlo per le vite. Quindi lo possiamo pure fare off camera e ora tagliamo. Ah si sì. Alleluia, un'ora di video per fare tre livelli schifosi. Ah, il video durerà pochissimo. Eh, Il bello che è mollo, dobbiamo pure rifare sto coso Sì Ma off camera E se il mio coso sopravvive Taglio Questo Cos'è questo? Il terzo video? Sì Vabbè Quindi nella prossima parte di Yoshi's Wooly World uh, Inizieremo il mondo 3 I primi tre livelli E niente Aspettiamo che carichi qua tutto Ed ecco qui lo Yoshi Wii, giusto? Sì. No, ho sbagliato, non volevo. Bene, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao.